Usate. Ho controllato che la filmatrice che il cellulare mi filma per intero. Come padre, figlio, spirito santo. Amen. Allora, questo video lo faccio per rispondere alla nostra cara amica Maria Gabriella. Acquista pace. Siccome avevo promesso che avrei risposto, ma per iscritto. Eh, ci sono molte cose da dire allora mi domandi gabriella a questa pace che differenza c'è fra i vangeli gnostici apocrifi ed eretici e quali preferissi? uno dei miei favoriti che sto rileggendo adesso è la cena segreta allora tocca dire che in generale i vangeli eh, apocrifi sono considerati quelli eh, che sono falsi cioè che non sono ritenute delle verità eh, canoniche riconosciute dalle chiese d'oriente e d'occidente eh, quindi i vangeli apocrifi possono anche essere quelli gnostici e quelli eretici e i vangeli eretici possono esserlo tutti quelli non riconosciuti gli gnostici e gli apocrifi che è successo che come tu saprai lo stesso gesù cristo non, eh, non voleva fondare una nuova religione lui ha detto non sono venuto a fondare una nuova religione infatti si vedeva più come riformatore della religione ebraica o giudaica e eh, finché lui era in vita non si sono scritto, non si è scritto nulla perché il verbo era vivente poi quando lui è morto iniziarono i dissapori all'interno della prima comunità cristiana quella che ancora vedeva in vita gli evangelisti e gli evangelici che poi iniziarono a morire allora dopo l'anno 100 d.C., già iniziarono a circolare dei testi questi testi eh, si passarono a chiamare evangelion vangelo Vangelion, perché una parola di origine greca che significa novella buona novella che succedeva che la gente non si accontentava con i precetti morali ed etici voleva anche sapere della vita di Gesù del come diremo noi oggigiorno la vita la morte gli atti e i miracoli di Gesù e dei suoi apostoli molti credono che cose come novella 2000 sono invenzioni di oggi invece già all'epoca il gossip il gossip andava di moda allora, eh, Saulo da Tarso sulla via a Damasco fu folgorato da un'intuizione. In, in Innanzitutto si pentì di eh, aver perseguitato i cristiani, ma poi vide nel cristianesimo un grande potenziale. Allora, che fece, inventò il cattolicesimo: cattolicesimo apostolico. Cattolico significa universale, quindi, eh, nelle sue intenzioni, voleva universalizzare, internazionalizzare il cristianesimo. Quindi, fu un intento di globalizzazione ed è per questo che andò a Roma a fondare eh, il cristianesimo cattolico, apostolico e romano: fu l'adattazione alla cultura romana. Naturalmente, dopo aver fatto il peripleo, il viaggio eh, intorno a. Ai paesi del mediterraneo che si affacciano sul mediterraneo che si bagnano sul mediterraneo perché voleva diffonderlo in tutti i luoghi dell'impero romano e poi andò nel cuore dell'impero romano la propria urbe ma che è successo che già la buona novella il vangelo si iniziava a diffondere anche ad opera di comunità di cristiani che molte volte non avevano erudizione perché difficilmente erano dei dottori dei sapienti molte volte erano dei schiavi dei liberti o degli operai della gente addirittura che sapeva scrivere male e quindi commetteva degli sterfaccioni infatti i, i testi apocrifi si dividono in due categorie la prima quella iniziale che semplicemente dà dei dettagli sulla vita eh, di gesù di maria di giuseppe e a volte si distinguono perché hanno dei tratti molto elementari, molto infantili, eh, molto semplici, molto rudi. Sono come dei, quelle statue intagliate in un ceppo di legno con un'accia. No, e do, dove che si riconosce la grande differenza? Beh, innanzitutto nella semplicità della narrazione, per esempio, l'Evangelo di Maria, apocrifo. Ci racconta come anche la madre di maria fosse nata vergine e c'è un altro vangelo che addirittura ci dice come la nonna di maria fosse nata vergine e così via in una catena senza fine e poi i miracoli i miracoli molte volte negli evangeli apocrifi nei primi evangeli apocrifi sono di una natura disarmante perché sono gratuiti sono addirittura volgari c'entrano nulla con la narrazione per esempio non so eh, gesù va nel, eh, nell'atelier del padre che era fare gname, e al padre gli mancano chiodi allora prende degli steli d'erba li trasforma in chiodi cioè dei miracoli di questo tipo che eh, soltanto servono a, a pepare la narrazione a renderla più saporita ma non aggiungono nulla di teologico e quindi sono eh, per esempio, non tutti sanno, ma nella chiesa, nella, nel, negli Evangeli canonici non c'è scritto da nessuna parte che Gesù andò in cielo, che Gesù eh, morì dopo tre giorni e tre notti e poi risuscitò. Tutte queste cose, in realtà, assieme al fatto che eh, l'asinello e il bue riscaldavano la mangiatoia, che crebbe in un presepe. Che nacque in un presepe o in una stalla o in una caverna, o eh, tutte queste cose sono contenute nei Vangeli uh, apocrifi. Quindi all'inizio, i Vangeli apocrifi non erano ritenuti blasfemi, ma erano una narrazione parallela che non era riconosciuta come sacra, ma gli si dava qualche merito perché faceva parte della cultura cristiana era servita a diffondere il cristianesimo e padri della chiesa eh, delle varie ortodossie eh, cattolica che poi ci sono stati molti cattolicesimi, non solo romano eh, per esempio la religione copta sarebbe una forma di cattolicesimo allora eh, i padri della chiesa riconobbero in, in molti testi eh, apocrifi una certa validità, ma come letteratura non sacra. Infatti, eh, i dettagli sulla vita di Gesù, della Vergine Maria, di San Giuseppe e eh, di, di, di molti santi sono, eh, sono passati alle tradizioni orali e alle ritualità cristiane, come per esempio fare il presepe. I dettagli del presepe, tutte queste cose non sono nei libri canonici, sono nei libri apocrifi. Allora, molti di quei libri apocrifi non sono stati ritenuti importanti dalle stesse comunità che le hanno prodotti. Infatti, il 90 per cento dei testi risalenti a un periodo anteriore ai testi canonici o non si sono conservati. o Ricordiamo che i testi canonici furono iniziati a essere elaborati 300-500 anni dopo. 200 300 anni dopo 400 anni dopo la morte di gesù quindi i testi apocrifi quelli eh, la maggior parte che venivano trasmessi per trasmettere la buona novella non furono considerati importanti e quindi non furono duplicati in altri documenti di loro si incontrano se si incontrano solo dei frammenti a volte del proprio delle molliche Oppure dei testi anche interi, ma che non stanno in buone condizioni. Non sono stati riprodotti molte volte da generazione a generazione. Addirittura si, si crede che so, siano esistiti 39 eh, Vangeli apocrifi dei quali non ci sono più tracce. Allora, questi sono i testi apocrifi che non sono considerati blasfemi, che semplicemente. Riproducevano la buona novella in una forma schietta, elementare, senza molta erudizione. Però, eh, che cos'è l'agnosi? L'agnosi era anche precristiana, in pratica tutti i riti di iniziazione pagani, politeistici, monolatri, monoteistici, perché nell'antichità esisteva anche la monolatria, adorare un solo Dio all'interno del politeismo, adorare molti dei, il politeismo. O adorarne più di uno, ma non tutti la polilatria. Poi gli antichi romani avevano l'abitudine di adorare molti dei di molti culti differ differenti. Allora, eh, lo gnosticismo, soprattutto e di matrice egizia, eh, per esempio, la religione ermetica greca. Eh, il culto a Hermes nasce in Egitto dal dio tot il dio della sapienza. Allora, l'ermetismo di origine eh, egizia. Il pantheon egizio politeistico ha influenzato la regione greco-romana ed anche del nord Europa. Tutti gli insegnamenti che gente incolta e senza studio non può comprendere, ma naturalmente non è un insegnamento fine a se stesso, ma per raggiungere uno stato d'animo e di coscienza liberatrice. Allora, gli gnostici cristiani in pratica si ispirano al gnosticismo. Tardo Alessandrino, che è una rimescolanza di ermetismo eh, greco, culti romani, magari eh, anche di origine dell'Asia minore attraverso la Grecia e l'ermetismo di Tot d'Egitto. Quindi gli Evangeli gnostici non ripropongono la vita di Gesù, ma hanno delle sentenze come l'Evangelo di Filippo, soprattutto, che ci è venuto è stato tramandato quasi integro perché sono i famosi testi di Qumran scritti nel rame quindi non si sono strafalciati, eh, sono delle vie iniziatiche per raggiungere la conoscenza di dove è il paradiso e di realizzare lo stato di cristicità, eh, però, tornando agli Vangeli apocrifi. E ci sono anche quegli evangeli che sono addirittura di periodo posteriore ai vangeli canonici perché sono stati scritti fino a persa poco al tredicesimo secolo anche se poi si continua a tramandarli sotto altre spoglie e di quello ne parlerò in un altro video se potrò ma ecco questo eh, non so se è stato scritto fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo è uno degli ultimi evangeli eh, Apocrifi, ma anche eretici, quando gli evangeli apocrifi iniziarono a essere eretici con il chiaro intento, perché apocrifo è ritenuto non verintiero fra gli altri significati che può avere, adesso non mi le ricordo, non mi li sono trascritti. Ma eretico è diverso, colui che eh, crede una cosa diversa o il libro che esprime un concetto totalmente diverso da quello accettato eretico è già un evangelo che esprime una dottrina diversa gli evangeli apocrifi dell'inizio non volevano esprimere una dottrina diversa da quella cattolica ma volevano annunciare la buona novella e lo facevano a volte in una maniera torpe gli evangeli eretici invece che sono anche loro apocrifi perché non riconosciuti riconosci validi sono quelli che vogliono trasmettere un messaggio totalmente diverso da quello della Chiesa ufficiale da quello della Chiesa cattolica apostolica romana: quindi gli evangeli apocrifi vanno contro la dottrina non soltanto della Chiesa apostolica cattolica romana, ma anche della Chiesa ortodossa d'Oriente, della Chiesa copta e di qualsiasi Chiesa cristiana si incontri vagamente allineata eh, con quella di Roma. Addirittura vanno contro le dottrine delle chiese riformate dal protestantesimo quindi le chiese pentacostali evangeliste forse molti vangeli eretici eh, si con, incontrano un po d'accordo con i testimoni di geova i mormoni e qualche evangelista o pentacostale però addirittura loro si incontrano eh, indietro con rispetto all'eresia l'eresia proprio è un qualche cosa che che rielabora la cristianità in una forma in cui nessun cristiano l'ha pensato quindi che per esempio considera eh, come ho spiegato della cena segreta eh, che dio mandò eh, lucifero nell'inferno e poi ci fece una tregua di sette giorni e sette noti durante la quale lucifero ha creato l'universo il cielo la stella il firmamento la terra Adamo ed Eva in Adamo ed Eva scesero, non so, due potenze, due troni, due arconti, due angeli scacciati via dal cielo come Lucifero. In pratica tutta la natura per gli gnostici, per i manichei, per i catari, eh, per gli albigensi, eh, per altri eretici è, è cattiva e quindi eh, non ci si può redimere nel mondo. Seguendo un'istituzione come quella cattolica che era chiamata la grande meretrice di Babilonia, era chiamata la chiesa cattolica apostolica romana del medioevo. Eh, sì, io ti consiglio di, di guardare il film Il nome della rosa, lì ci sarà molto. Non ho potuto leggere il libro Il nome della rosa perché probabilmente è meglio, però eh, il, a differenza degli gnostici dei manichei dei bogomili degli albi forse degli albigesi eh, i catari poi alla fine questa cena segreta almeno di questo testo cataro finisce bene perché la possibilità di redenzione c'è e di liberazione invece per eh, i manichei e gli gnostici eh, il bene e il male si equivalgono, quindi la lotta fra bene e male è eterna. Invece per i catari, eh, bene e male non si equivalgono, alla fine Dio trionfarà e ammazzerà, come dicono i testimoni di Geova, tutti quelli che non si sono convertiti. Per i cattolici invece le cose sono differenti, perché loro non sono esoterici, loro sono esoterici, per includere tutti, sono universalistici, sono cattolici. Allora loro dicono con il sacramento della confessione. Tutti quelli che hanno peccato si possono redimere? E magari vanno. O al Purgatorio che mi sembra Benedetto XVI, Papa Ratzinger o Papa Francesco eh, Papa Bergoglio hanno eh, eliminato almeno ufficialmente ufficiosamente, oppure vanno direttamente in paradiso se la confessione. È molto forte No, ti danno eh, l'indulto e, e quindi va in il morto va in paradiso sul punto di morte se si confessa e quindi i, i, i catari eh, considerano che eh, ci si può salvare magari all'ultimo momento con la loro non avevano l'estremozione l'avevano l'endura un qualche cosa del genere che aggiunga eh, digiunavano a volte fino alla morte quindi si può pensare che uno che sentisse di aver commesso un peccato capitale un peccato grave volesse spiare magari ci aveva una certa età si sentiva già sul punto di morte digiunava fino alle estreme conseguenze e quindi loro uh, vedevano una possibilità salvifica perché pensavano che il bene poteva sovrastare il male che dio era più forte del diavolo invece per gli gnostici e manichei la lotta è eterna fino al giudizio universale eh, non ci sarà possibilità salvifica quindi come dire qual è la differenza tra i vangeli gnostici apocrifi e eretici innanzitutto i vangeli gnostici eh, eh, si distinguono perché eh, più che altro non fanno non sono come gli altri vangeli eh, parlano di cose allegoriche allusive gnostiche e quindi ermetiche. Bisogna avere una certa formazione intellettuale per poterle comprendere. Bisogna avere delle iniziazioni per poterli comprendere quello che dicono. E poi parlano molto di arconti, arcangeli, tutti i temi gnostici, che erano cari anche agli gnostici del Mediterraneo precristiani. I Vangeli gnostici sono anche loro considerati apocrifi, non veritieri come gli eretici. Ma i Vangeli apocrifi iniziano a essere eretici quando già piantano la prospettiva di dottrine del tutto differenti da quelle cattoliche e da quelle cristiane in generale. Invece, i testi apocrifi dei primi periodi magari sono stati considerati utili come eh, letteratura secolare non religiosa, perché soprattutto si occupavano del gossip, della vita di Gesù Bambino, cioè quando Gesù era bambino, la sua infanzia, la sua adolescenza. La, la nonna di gesù la madre di maria che è nata vergine anche lei come la figlia e eh, magari come la nonna il fratello di gesù il vicinato di gesù dove viveva gesù i miracoli che ha fatto da bambino la vita quotidiana di gesù quindi quello non è stato so considerato sacrilego calcola da dove è stato tirato fuori il bue l'asinello i re magi eh, il presepe eh, l'osteria eh, non so la, per esempio l'uccisione la strage degli innocenti e tutto il resto dai vangeli apocrifi dell'infanzia eccetera che non erano considerati eretici ma semplice divulgazione eh, non sacra molte volte i vangeli apocrifi degli dei primi vangeli apocrifi che non si sono salvati molti perché non sono stati considerati importanti dalle comunità che li hanno prodotti contengono brani dei vangeli canonici quindi eh, non, chi legge vangeli apocrifi generalmente a meno che non siano eretici non corre nessun pericolo secondo la chiesa cattolica invece i vangeli apocrifi che già sono eretici già propongono una dottrina differente non voglio essere ridondante dovrò fare degli studi perché io da giovane ho letto tutti questi libri e tu mi domandi cara Maria Gabriella a questa pace. Mi sono annotato il tuo nome perché se no me lo scordo. Quali testi ti piacciono di più? Eh, mi piacciono i testi di tutte quelle comunità che hanno sofferto persecuzioni, che sono stati ingiustamente perseguiti eh, dalle sante Inquisizioni che poi di sante non avevano nulla. Perché uccidere una vita e profanare il sacro per me. E nessuna causa giustifica la tortura a morte guarda il nome della rosa guarda il film io purtroppo non ho letto il libro leggi il libro il nome della rosa per vedere che mancanza di santità ci avesse eh, la tortura e eh, eh, la profanazione alla vita che mancanza di senso del sacro allora io ho letto tutto quello che era considerato eretico gnostico e e eh, apocrifo perché volevo comprendere il perché delle persone hanno rischiato la loro morte, la loro tortura, il loro supplizio loro e dei loro cari per cercare di difendere l'anima perché loro credevano quelli che sono morti sotto tortura, che stavano eh, gli stava torturando eh, un potere satanico e che loro invece stavano dalla parte del giusto, della buona chiesa e di Dio. Perché effettivamente i papi che ordinavano le inquisizioni in quel momento si comportavano in modo demoniaco e non basta dire come hanno fatto gli ultimi papi che anche giordano bruno si ha commesso un errore no perché quando dicono che è stato un errore un peccato da parte della chiesa vogliono farci credere che in fondo eh, stavano nel giusto ma hanno sbagliato di metodo sono stati dei crimini uccidere e torturare persone fino alla morte fino al supplizio e eh, sono stati dei crimini come eh, veramente l'olocausto cose di questo genere eh, la deportazione degli schiavi africani la, lo sterminio dei popoli delle Americhe, eh, la conquista dell'oriente l'occidente ha sempre torturato anche per motivi religioni poi se lo fa lì se un'altra cosa Eppure l'iconoclastia è stata anche cristiana prima del Rinascimento, dove si era valutata l'arte pagana, l'arte eh, dell'antica Roma, dell'antica Grecia, che non è potuta rinascere con vita propria, ma all'interno del cristianesimo. Ma di quello lo spiegherò in un altro video. Allora mi raccomando, diffondete questo video se volete una prosecuzione a questi temi. E quindi io starò sempre dalla parte dei più deboli speriamo di poter editare questo video a tempo per pubblicarlo in Premier perché verrà molto pesante spero di essere stato chiaro eh, maria gabriella questa pace e poi se vuoi una continuazione a questo video mi raccomando diffondilo il più possibile aiutami e io farò un seguito ciao spero di essere stato chiaro Nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Ergo te absolvo.